Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di sviluppare insieme la soluzione all'esercizio di laboratorio numero 2. Direi di passare però subito ad Eclipse e vedere qual è la situazione di partenza. Abbiamo un solo package, Alien, in cui sono contenute più classi. Alcune scusate, completamente implementate, alcune invece le implementeremo insieme. Direi di provare intanto a fare un run del main. E ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica già implementata e eh, ciò che ci aspettiamo da tale interfaccia grafica eh, è di poter eh, consultare e arricchire un eh, dizionario alieno, ovvero scrivendo qualcosa del tipo prv e poi andando a cliccare su translate, eh, vorremmo andare a trovare eh, la eh, corrispondente traduzione di prv. Scrivendo invece qualcosa del tipo PRV eh, prova, andando a cliccare su Translate, vorremmo poter aggiungere PRV con traduzione prova al nostro dizionario. Cliccando su Clear Text, ciò che vorremmo fare è appunto come suggerisce il bottone di pulire l'interfaccia. Direi di partire dall'interfaccia eh, stessa che è stata sviluppata con SimBuilder. La struttura è quella di un border pane, di cui eh, solo la parte centrale ci interesserà. La parte centrale è stata sviluppata come un uh, vertical box, un V-box, che contiene tre elementi, un box orizzontale, un H-box, una textarea, eh, dove vedete scritto Welcome to Island Dictionary, e eh, il bottone Clear Text. L'H-box a sua volta contiene diversi elementi come eh, l'Abel alien text, il text field, il bottone e l'image view. Per quanto riguarda il bottone translate, ad esempio abbiamo un id btn translate a cui è associata un'azione, ovvero un metodo do translate, e in clear text avremo un id btn reset e un'azione associata do reset. Direi che per quanto riguarda l'interfaccia, sappiamo tutto. Possiamo passare a eh, vedere un po' eh, scoprire queste classi una per uno. Partiamo da eh, Word che vi presenterò già eh, completamente implementata, è una classe piuttosto semplice, non presenta grandissime difficoltà. In questa prima parte di esercizio la classe Word eh, presenta due stringhe, una rappresentante la parola in linguaggio alieno, una rappresentante la sua traduzione. Abbiamo due tipi di costruttori: un costruttore semplice che prende come input un solo parametro che è eh, la parola aliena, un secondo costruttore più complesso che prende come input sia la parola aliena sia la traduzione e poi ovviamente queste, eh, queste due singhe verranno settate opportunamente. Inoltre abbiamo dei metodi getter, setter, ad esempio questo secondo metodo setTranslation eh, come suggerisce il nome ci permette di settare una traduzione ad esempio, questo metodo ci può tornare utile se utilizziamo il primo costruttore, eh, quindi in questo caso ci basta un alien world per creare un oggetto, ma non abbiamo settato la traduzione subito, possiamo farlo in un secondo tempo. Oltre a ciò, dato che world è una classe che abbiamo creato noi, eh, dobbiamo crearci un hashcode, un equals, nel caso volessimo eh, confrontare degli oggetti, oppure utilizzare delle... Eh, delle particolari strutture dati come ad esempio le mappe. Per ottenere questi metodi possiamo fare eh, come facciamo per i setter e i getter, quindi andando su eh, source, generate hashcode and equals, cosa ci interessa? Beh, due oggetti world sono uguali, non se hanno uguale traduzione, ma se hanno uguale eh, alien world, appunto. E quindi selezioniamo alien Word. Generate, ed ecco qua, abbiamo il nostro metodo equals e il nostro metodo hashcode implementati. Allora, più importante, direi dal punto di vista della gestione del dizionario, è Alien Dictionary, che si basa però sulla classe eh, Word. Alien Dictionary è un dizionario implementato come lista, o meglio come vediamo nel costruttore come ArrayList list eh, di appunto Word. Abbiamo un metodo che ho scelto di eh, presentare già implementato perché c'è eh, davvero poco. Eh, reset dictionary, andiamo semplicemente a eh, pulire la playlist. Per quanto riguarda invece eh, il primo metodo, addWord, eh, dobbiamo capire come aggiungere una parola nel dizionario sapendo la parola da aggiungere e la sua eh, traduzione. Partiamo appunto da word: v. Uguale, new. Parola, quindi Word, alien e trans, ok, possiamo utilizzare il costruttore completo se nel dizionario è contenuta la parola B, e possiamo farlo perché abbiamo implementato equals, allora dictionary, punto, get dictionary, ce la posso fare dictionary. Punto index of b. settiamo la translation trans ovvero se il dizionario contiene già la parola andiamo a aggiungere aggiornare la traduzione e poi possiamo direttamente ritornare perché il lavoro è completato altrimenti facciamo semplicemente dictionary. Punto add di v e questo primo metodo direi che è stato implementato per quanto riguarda invece il secondo metodo translate word eh, sappiamo che vogliamo ottenere la traduzione di una determinata parola in linguaggio alieno che qua chiamiamo alien partiamo da word di doppia uguale new word in questo caso usiamo il costruttore più semplice perché solo ciò abbiamo, quindi non possiamo già sapere la traduzione, altrimenti tutto non avrebbe senso. Dictionary.contains, scusate V. Se il dizionario contiene la parola che cerchiamo, possiamo ritornare alla sua traduzione, eh, scrivendo dictionary.get, dictionary.index of Doppia.getTranslation nel caso invece in cui la parola non sia presente nel dizionario andremo a ritornare null perché appunto non abbiamo nulla da ritornare direi che eh, la classe AlienDictionary è stata implementata del tutto quindi prima di andare avanti è buona norma andare a testare questi metodi per evitare poi di scrivere tanto codice, implementare tanti classi, avere poi dei problemi e non sapere do dove questi problemi saltano fuori. Quindi ho creato una eh, semplice classe di test in cui creiamo un oggetto agli dictionary, andiamo a, eh, testare PRV e dictionary, andiamo a testare add word usando PDV e prova come parametri, e eh, andiamo a testare anche il metodo translate word ovvero noi vogliamo aggiungere prv che ha traduzione prova nel dizionario e vogliamo eh, sentirci dire che in lingua aliena prv significa appunto prova con queste eh, tre semplici righe andiamo a testare tutto ciò che abbiamo implementato direi che possiamo fare la cioè l'application tutto sembra funzionare, in lingua aliena prv significa prova a questo punto abbiamo la certezza che il nostro, la nostra classe funzioni almeno non presenti grandi eh, problematiche, possiamo adesso andare a implementare il controller. Passiamo al controller e avremo due metodi principali, un metodo do reset e un metodo do translate, ovvero i metodi di cui ho parlato prima. Allora, il metodo doReset semplicemente andremo a pulire l'interfaccia, quindi label texto, scusate, texto, punto, clear, txt.result.clear e alien .dictionary, .reset dictionary, e fino a qua tutto bene. Per quanto riguarda invece DoTranslate dobbiamo un po' eh, capire quali sono le problematiche che possono eh, uscire appunto dall'interazione con l'utente. Per mia abitudine preferisco sempre eh, pulire testi uh, result prima di iniziare a scrivere qualsiasi cosa abbiamo una stringa che è quella uh, che ci rappresenta ciò che l'utente ha inserito quindi andremo a prendere tramite get text uh, ciò che l'utente ha inserito e facciamo to lowercase per evitare ogni sorta di problemi con maiuscole e uh, minuscole e riga uguale uguale null oppure riga.length è uguale, uguale a 0, allora possiamo scrivere txt result.set text, inserire una o due parole e possiamo ritornare perché significa che l'utente non ha inserito nulla eh, e quindi non possiamo di certo eh, tradurre nulla. A questo punto possiamo usare string tokenizer. String tokenizer st uguale new string tokenizer e ciò ci permetterà di suddividere una stringa in più sottostringhe. Noi vogliamo suddividere riga eh, facendo attenzione agli spazi, quindi se ci sono spazi le stringhe che eh, potremmo ottenere sono quelle prima, nel nostro caso, e dopo lo spazio. Ovviamente ci fossero più, eh, eh, più spazi, otterremo eh, più spazi, intendo non consecutivi, otterremo più sottostringhe. Per spazi consecutivi invece nessun problema. Se st, anzi, se non è vero che st ha più elementi, allora andremo a scrivere in txt result.set test. Questa in realtà è una cosa aggiuntiva che... Di base non inserisce non aggiunge nulla a ciò che abbiamo già fatto si può anche evitare non è sbagliato ovviamente è per utilizzare il, uh, il metodo direi asmore elements ma nulla di fondamentale un po' superfluo comunque lo abbiamo fatto uh, direi che a questo uh, punto siamo più che sicuri che qualcosa è stato uh, inserito quindi string alien word uguale st.nexttoken ok, a questo punto ci chiediamo se st ha più token allora cosa succede? allora, se ha più token sicuramente vuol dire che noi vorremmo andare a inserire una parola nel dizionario quindi avremo una traduzione che sarà Data scusate da st.next token. A questo punto dobbiamo fare qualche controllo, ovvero se alien uh, world.matches e con matches ci serve una regex, che cosa? Ovvero a z. a z maiuscola. Se ciò è soddisfatto ovviamente... Uno o più volte, o oh, anche zero, ma eh, in questo caso ce lo togliamo già quindi nessun problema. Translation, punto matches, la stessa regex, cosa stiamo facendo? Adesso cerchiamo di capirlo meglio, se ciò è vero, ovvero se è vero che alien non matcha e la translation non match a ciò e quindi eh, c'è qualche problema, possiamo scrivere su punto, set, text, inserire solo caratteri alfabetici, perché? E poi possiamo ritornare. Perché appunto accettiamo solo caratteri a z o a z maiuscoli, e nulla più. Quindi se ciò non è vero, se ci sono caratteri speciali, allora noi non siamo in grado di fare niente, non ci interessa, c'è qualche errore, chiediamo all'utente di inserire solo caratteri alfabetici. Ancora, a questo punto, siamo sicuri che eh, ciò che è stato inserito è corretto. Possiamo aggiungere la parola, che sarà Alien Word, e Translation. Ok, ci siamo. A questo punto possiamo scrivere su Textil Result, Set Text, la parola, due punti, qua dobbiamo stare attenti ai eh, caratteri di escape, eh, così, più alien, went, più, così, e con traduzione, due punti backslash ok translation più ciò ciò ok bisogna fare un po' di attenzione però si può fare è stata inserita nel dizionario e dovremmo esserci possiamo andare a capo qua per rendere tutto un pochettino più leggibile Ok, in questo caso la parola è stata inserita nel dizionario, ma se, te, se scusate, st non ha più tokens, allora else, cosa dobbiamo fare? L'utente vorrà sapere una traduzione, quindi prima facciamo qualche controllo, ovvero se alien world.matches, e possiamo usare la regis di prima, questo criterio, Allora, se ciò è vero, ovvero se è vero che Alien World non è scritta con soli caratteri alfabetici, possiamo scrivere in txt result set text, ho scritto bene? Ok. Inserire solo caratteri alfabetici ok, e possiamo eh, ritornare ora andiamo a prenderci la traduzione translation alien dictionary punto translate word world ok però ancora, se la traduzione che ci viene data è diversa da null allora tutto è andato bene perché avevamo la parola e possiamo scrivere che la traduzione è la seguente, text set text traduzione, e quindi nessun problema, altrimenti dovremmo andare a dire sempre in text Parola cercata non esiste nel dizionario. Ok, a questo punto direi che anche il nostro controllore è terminato. Possiamo andare a testare il controllore andando a dare un run del main, poiché sappiamo che tutto il resto è stato testato e quindi gli unici problemi che possono esserci in teoria sono nel controllore. Proviamo Alien text, PRV, translate, la parola cercata non esiste nel dizionario. Se scriviamo P.R.V. prova, la parola P.R.V. con traduzione prova è stata inserita nel dizionario. Adesso se cerco PRV, prova, lo trovo subito, faccio Clear text, tutto eh, si pulisce. Se scrivo PRV, prova 2 col numero, inserire solo caratteri alfabetici. Se scrivo prova 2, con caratteri alfabetici e poi vado a cercare PRV, in questo caso ottengo prova 2 e quindi la traduzione aggiornata. Per quanto riguarda questa eh, prima parte di esercizio direi che siamo arrivati al termine. Ciò che ora vorremmo però poter fare è aggiungere qualche caratteristica al nostro programma, ovvero vorremmo poter ottenere Uh, più traduzioni per una parola ovvero prv potrebbe voler dire più cose un'altra cosa che vorremmo poter fare è uh, tradurre delle parole che non sono state scritte completamente ovvero possiamo scrivere una parola con un punto interrogativo al suo interno e uh, ci aspettiamo come risultato la traduzione di tutte le parole che possono andare bene uh, con ciò che abbiamo scritto ovvero prv punto interrogativo, e magari nel nostro dizionario abbiamo sia PRV che PRT, allora eh, tutte e due matchano, possiamo dire, PR punto interrogativo, e quindi avremo le traduzioni di PRT e PRV insieme. Per fare ciò, torniamo su eh, Eclipse, e passiamo a un altro progetto che è molto simile a questo, direi quasi in totto uguale, stessa interfaccia grafica, possiamo partire dal main, Possiamo andare Run, l'interfaccia grafica è la stessa, quasi tutto è lo stesso, a parte alcuni dettagli. Partiamo dalla classe Word Enhanced. In, in questo caso, cosa succede? Abbiamo una stringa, AlienWord, ovvero la parola aliena, e poi non solo una stringa, ma una lista di stringhe per indicare tutte le traduzioni possibili. Vi nascondo ciò al momento e ce lo teniamo per dopo. I costruttori sono analoghi a prima, ovviamente eh, in questo caso translation sarà eh, una relist, quindi lo inizializziamo anche nel, scusate, nel costruttore con un solo parametro, lo inizializziamo già, diciamo è una relist di stringhe, eh, però poi ce lo creiamo almeno nel costruttore completo, ovviamente possiamo crearlo e anche andare a segnare, ad aggiungere in translation la traduzione che ci viene data compare wild ce lo teniamo per dopo sarà un metodo che eh, ci permette appunto di andare a eh, comparare eh, una parola un alien wild ovvero una parola aliena con eh, un carattere nascosto ma eh, ci dedicheremo a ciò dopo abbiamo un metodo getTranslation eh, molto semplice partiamo da una stringa vuota Andiamo a fare un for su tutte le parole contenute in translation e eh, appunto le aggiungiamo a s e otteniamo una stringa con tutte le nostre eh, traduzioni. E la ritorniamo. Se translation è simile a prima, in questo caso però abbiamo più traduzioni, quindi dobbiamo fare un controllo. Se translation contiene non contiene translation, semplicemente non la aggiorniamo ma la aggiungiamo string get alien questo è il getter e otteniamo alien word per quanto riguarda l'hash code e l'equals nulla è cambiato ok a questo punto direi di passare a implementare AlienDictionary che è una classe molto simile a AlienDictionary di prima eh, perché appunto viene implementata come un eh, dizionario quindi una lista di non più parole ma word eh, enhanced, in questo, in questo caso nel costruttore la lista vediamo che in realtà viene implementata come array list, tutto molto simile a prima, ovvero abbiamo un metodo eh, reset dictionary eh, che si occupa di fare dictionary clear per quanto riguarda l'aggiunta della parola, per l'aggiunta nulla è cambiato, ovvero non dal punto di vista di eh, alien dictionary, perché eh, ovviamente andiamo questa volta non a creare un oggetto eh, word, ma word Col costruttore con Alien e basta e ci chiediamo se il eh, dizionario contiene già questa parola. Cosa facciamo? Andiamo a settare la traduzione. Quello che cambia è che in questo caso la traduzione non viene aggiornata, ma viene aggiunta, e ciò dipende proprio dalla eh, funzionalità del metodo setTranslation. E eh, lo possiamo vedere eh, qua all'interno, appunto, andiamo ad aggiungere, come abbiamo già visto prima, una nuova traduzione. Ritorniamo, altrimenti settiamo la traduzione, ovvero la aggiungiamo, e aggiungiamo anche la parola al dizionario. Per quanto riguarda invece eh, TranslateWorld, ci occupiamo eh, di un solo parametro, della, della string alien, ci creiamo un oggetto eh, WE, eh, di tipo Word Enhanced, e ci chiediamo se eh, il dizionario contiene WE, allora possiamo ritornare alla sua traduzione prendendo getTranslation, che in realtà sarà un getTranslations, perché in WordInHands eh, il getTranslation, eh, come abbiamo visto, si occupa di ritornare una stringa che è composta da tutte le traduzioni eh, appunto del, eh, della parola che ricerchiamo. Per quanto riguarda invece l'ultimo eh, metodo, è dove dobbiamo un po' aguzzare eh, la vista per trovare ciò che ci serve allora partiamo da qua alien wild cad uguale a alien wild cad wild cad e direi che una volta vista eh, questa riga di codice tutto sarà chiaro e tutto sarà molto semplice il colpo di genio sta qua ovvero se noi rimpiazziamo carattere di escape per il punto di domanda. Con il punto facciamo una semplice sostituzione, quindi dal punto di domanda passiamo al punto, noi siamo già eh, a posto perché nel mondo delle regex punto vuol dire qualsiasi eh, carattere. Quindi da qua in poi tutto in discesa, int, match, count lo inizializziamo a 0, meglio direi con ecco, no, la minuscola string builder, sb uguale new string builder, ok, a questo punto for, cicliamo chiamo word next, d, ok, se, d, punto, compare, while, cosa? La nostra nuova Alien Wildcard, se la contiene, allora match. Counter sarà incrementato e in SB punto andiamo ad aggiungere la traduzione v.getTranslation e ci aggiungiamo anche una capo. Allora, a questo punto, uh, be uh, risolve ovviamente string builder. Ok, per quanto riguarda invece uh, match counter, qua ho scritto una cosa illeggibile, quindi match counter. Ok, ci siamo. Andiamo a aggiornare match counter tutte le volte che... Uh, Compariamo con compare wild se eh, comparando eh, riusciamo a eh, ottenere ciò che desideriamo, ovvero compariamo e otteniamo un risultato, allora andiamo a aggiungere match counter e andiamo a prendere in SB il risultato. Poi cercheremo di capire un attimino come abbiamo implementato questo metodo compare wild. Ah, Ci basta sapere per ora che... Eh, questo metodo si basa su Alien Wildcard, che è la stringa esattamente che ci viene passata dall'utente con questa semplice sostituzione. Direi che possiamo anche togliere il mistero, possiamo andare subito a vederlo. Di base, eh, che cos'è che succede? Sono due righe di codice, Ci basta controllare se, in Compare Wild, se la stringa che ci viene passata, Alien word. scusate, se la stringa che ci viene passata, alien wild che usiamo come eh, la usiamo come regex e se alien world matcha questa regex che noi passiamo allora vuol dire che true, le due cose eh, combaciano, immaginiamo di passare pr punto di domanda che qua diventa pr punto allora se eh, alien world ovvero la parola eh, in questione aliena ad esempio prt Matcha PR punto di domanda, PR punto, sì per forza perché PR poi tutti i caratteri, eh, in questo caso P, quindi le due cose matchano e quindi possiamo ritornare eh, true. Ovviamente possiamo scriverlo qua come, com qua come commento eh, velocemente, PR punto di domanda è eh, l'Alien Wild che noi facciamo diventare PR punto e quindi PRT, T ad esempio matcha PR punto e quindi in una riga abbiamo risolto tutto se così non è, diciamo, false possiamo tornare eh, qua quindi stiamo ciclando su eh, dictionary di oggetti, eh, appunto, word next se eh, dalla comparazione ci viene dato il risultato eh, positivo match counter eh, sale perché abbiamo delle parole che eh, possono andare bene appendiamo in sb e eh, direi che il grosso poi è fatto, perché poi basta chiederci se il nostro match counter, che questa volta cerco di scrivere bene, è diverso da zero, ovvero abbiamo trovato qualcosa, possiamo ritornare SB su string, la nostra stringa. Altrimenti, questo eh, posso anche evitarlo di base, eh, altrimenti ritorniamo nulla direi che la nostra nuova classe alien dictionary è stata implementata con due metodi che non sono praticamente cambiati ne è cambiato il funzionamento perché sono cambiati i metodi setTranslation e getTranslation e l'ultimo metodo un po' più diciamo, interessante è Translate World, World, scusate, translateToWorldCard che direi tutto si basa su questa, su questa stringa possiamo passare al controller in questo caso lo commenterò brevemente ma eh, nulla di eh, cruciale è cambiato DoReset è identico a prima do translate è molto simile eh, partiamo con gli stessi console consoli, consoli sull'input crea molto tokenizer eh, ci chiediamo se abbiamo più tokens allora è esattamente uguale a prima vogliamo semplicemente aggiungere una parola altrimenti ed è ciò eh, che cambia perché il caso di aggiunta parola eh, non è cambiato è uguale a prima nel caso invece noi vogliamo consolare se eh, una parola, vogliamo controllare la traduzione di una parola, allora ci dobbiamo chiedere se alienword.non matcha ciò azz a z col punto di domanda in questo caso, allora inserire solo caratteri alfabetici. Alfabetici incluso il punto di domanda che in questo caso consideriamo come elemento wildcard. Se tutto va bene, allora se Mettiamo ciò, ovvero mettiamo a z a z con punto di domanda, ma non mettiamo a z z. Vuol dire che la differenza è che eh, in Alien World c'è proprio il punto, eh, il punto di eh, domanda inserito. Allora, in questo caso è chiaro che quello che l'utente vuole fare, vuole tradurre con wildcard e quindi usiamo il metodo eh, che abbiamo appena implementato, traslateWildcard. Eh, Nel caso invece in cui Uh, non ci sia la, uh, il desiderio di iniziare con wildcard passiamo alla traduzione classica che è esattamente ciò che abbiamo già fatto prima e con i relativi sottocasi in cui non abbiamo, abbi non abbiamo nessuna traduzione o uh, nel caso invece questo qua in cui abbiamo una traduzione pronta direi che possiamo testare questa nuova, uh, questa nuova applicazione diamo run ok Possiamo uh, fare ciò che abbiamo già fatto prima, PRV, prova, ok, traduzione prova è stata inserita, la parola PRV con traduzione prova, scusate, è stata inserita, PRV, prova 2, translate, ok, la parola PRV con traduzione prova 2 è stata inserita, se io cerco PRV, ciò che ottengo è prova e prova 2, quindi non abbiamo perso la traduzione di prima. Se scrivo PRT, eh, che vuol dire, mettiamo privato, ok, la parola PRT, traduzione, privato è stata inserita. Vado a cercare PR, punto di domanda, ottengo sia prova, prova 2 per PRV, sia privato per PRT. Direi che eh, anche per questo laboratorio abbiamo terminato, abbiamo avuto alcune difficoltà legate appunto all'implementazione di alcune, alcune classi, Uh, abbiamo giocato un po' col controller, quindi con uh, tutte le problematiche che possono uh, uscire da ciò che uh, l'utente inserisce. Abbiamo utilizzato le regex uh, e proprio grazie alle espressioni regolari che abbiamo potuto risolvere uh, questo problema della wildcard in modo molto elegante uh, e in modo molto rapido. Direi che possiamo salutarci, abbiamo terminato, al prossimo laboratorio.